Non cercare di diventare un uomo di successo, piuttosto cerca di diventare un uomo di valore. Ma cosa è un valore? Valore proviene dal latino valoris, ovvero valere. Un valore è ciò che decidiamo sia importante nella nostra vita. Ci sono valori materiali e valori immateriali. In questo video parlerò degli ultimi, ovvero di valori immateriali. Ognuno vive la sua vita secondo una propria lettura. George Orwell disse la realtà esiste solo nella mente umana e non altrove. Considerate che ogni persona porta un paio di occhiali con cui vede il mondo e la realtà in una maniera unica e differente da qualsiasi altra persona. Ma cos'è che rende questa realtà piacevole piuttosto che un angosciante passaggio dal riempire pannolini pieni di cacca e non riuscire più a camminare? Semplice. I nostri valori. Cos'è che consideriamo importante? Qual è il metro di giudizio della nostra esistenza? Per Johnny l'accumulo di ricchezza è un valore. Johnny un giorno si sveglia, controlla i suoi investimenti e scopre che ha appena perso 10.000 euro. Johnny torna a casa, prende una corda bella robusta e si attacca al lampadario. Il lampadario casca perché è quello economico comprato all'Ikea. Per Alfonso invece la ricchezza non è un valore, bensì la famiglia è un valore. Ha investito parte dei suoi risparmi sapendo che li avrebbe potuti perdere. Perde 10.000 euro. Constata che ha abbastanza soldi per mantenere la famiglia, torna a casa, guarda la moglie, abbraccia il figlio e tutto sembra meno brutto. Dopo pochi giorni il trauma passa e decide di non investire più in azioni rischiose. Ho portato questo esempio per dire che persone con valori diversi possono interpretare una realtà, una stessa realtà, due persone che perdono 10.000 euro in maniera completamente diversa. Ogni individuo può essere scomposto nella somma dei propri valori. Valori buoni possono essere giustizia, amicizia, senso del dovere, valori meno buoni potrebbero essere prevaricazione sul prossimo, ingannare per convenienza, oppure inseguire il piacere. Questo ovviamente è un mio parere personale, sono i miei valori visti attraverso i miei valori, quindi abbiamo una distorsione. Un altro concetto fondamentale è che i nostri valori non sono costanti, ma sono variabili che cambiano nel tempo. Difatti noi siamo in continua evoluzione, ogni esperienza in cui ci immergiamo affina il nostro Modello della realtà e con esso i nostri valori. Quando sei piccolo, tutto è nuovo e ti crei questo modello che è molto grossolano. Arriva l'adolescenza e sei molto soggetto di influenze esterne, ma incominci ad affinare questo modello. Diventi adulto, è un modello tutto tuo che ti sei affinato e difficilmente mutabile. Sbagliato! Noi cambiamo perennemente. Per fare un esempio, qualche anno fa ho scoperto l'importanza e il valore della salute, della cura del mio corpo ho smesso di fumare e sono passato da 30 sigarette a zero ho incominciato a curare l'alimentazione e praticare più esercizio fisico questo l'ho fatto aggiornando i miei valori se vuoi cambiare senza aggiornare prima i tuoi valori ho una bruttissima notizia per te ok? fallirai non provare ma questo è tutto un altro video e ti lascio il link in descrizione considerando che siamo in perenne trasformazione è nostro dovere ragionare attivamente sui nostri valori e magari aggiornarli se serve identificare e monitorare i nostri valori può darci un aiuto nel capire la strada che stiamo percorrendo e magari anche capire questa strana esperienza che chiamiamo vita con affetto e speranza Silvio